Per fornire un accesso qualitativamente valido ai contenuti e servizi web, un passo importante che le PIA possono compiere autonomamente è misurarne la qualità utilizzando strumenti di misurazione realizzati ad hoc. Questo al fine di arrivare ad avere dati sulla qualità che consentano di mettere in atto importanti azioni come l'individuazione e la diagnosi dei punti di forza e di debolezza, il monitoraggio nel tempo dei cambiamenti e il confronto con altre amministrazioni simili. Con questi obiettivi è nato Radar Web PA, una metodologia realizzata da Formex.pa che ha la finalità di fornire alle amministrazioni uno strumento per individuare gli interventi necessari al miglioramento di siti, contenuti e servizi web. Una metodologia indicata anche dal VadeMecum misurazione della qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Per capire come le PA possono misurare la qualità dei servizi web, saperne di più di Radar Web PA e capire come può organizzarsi una pubblica amministrazione per misurare in modo strutturale i propri servizi web, abbiamo posto alcune domande al dottor Sergio Agostinelli, in qualità non solo di esperto di government e open government, ma anche perché Sergio Agostinelli ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha realizzato Radar Web PA per quanto riguarda la sezione dedicata ai servizi web. Come possiamo misurare la qualità dei servizi web? Per misurare la qualità nei servizi web una delle cose principali è definire immediatamente um, alcune scelte di contesto. In pratica bisogna per prima cosa scegliere quali sono i livelli ehm, e gli aspetti di qualità da tenere in considerazione. Dopodiché è necessario scegliere un metodo di misurazione. Ce ne sono diversi e ognuno di questi metodi risponda a un bisogno specifico, per esempio normalmente in questi anni la qualità dei servizi web è abbinata alla qualità dei, dei siti web, quindi tutti i sistemi di valutazione dei siti web sono stati analizzati e poi utilizzati per valutare anche i servizi che vengono offerti sul web. Quindi in questo momento eh, è necessario mh, capire quale può essere il metodo di misurazione migliore per i tempi in cui stiamo valutando i servizi web. Per esempio, ultimamente ci sono degli aspetti della qualità del web che hanno una prevalenza su altri. Ultimamente valutare l'accesso da altri device che non siano quelli classici di un PC, per esempio un accesso tramite smartphone o tablet, ha un'importanza maggiore nella fruizione dei servizi. Questa è una delle qualità che in un sistema di misurazione della qualità dei servizi web diventa fondamentale. Avere siti web rispondenti alle esigenze di un accesso per mobile è prioritario su molti altri tipi di aspetti. Un'altra caratteristica della qualità attuale dei servizi web è la capacità di raccontare completamente il processo e i tempi di svolgimento di un servizio online, quindi sono quelle qualità di eh, trasparenza e di apertura all'informazione riguardo a quel processo che immediatamente l'utente deve eh, avere a, a disposizione quando inizia una transazione, quando finisce, quando ci saranno delle risposte. Ultimo aspetto importante per quanto riguarda la qualità del web attuale è tutto il tema della semplificazione e della personalizzazione del servizio. Avere sistemi che ehm, mentre ehm, si svolge un'operazione eh, di navigazione o addirittura di iscrizione a un servizio ehm, adattino la risposta agli elementi eh, di personalizzazione, è diventato ormai fondamentale per un servizio web. Qualsiasi sistema di misurazione noi utilizziamo, l'importante è che abbia la capacità di eh, adattarsi, quindi avere una flessibilità nell'organizzare misur la, la misurazione eh, della qualità, si deve adattare eh, al contesto che evolve. Per esempio con Radar Web una delle principali caratteristiche era la possibilità di eh, aggiungere Togliere, adeguare degli elementi di valutazione eh, che il sistema utilizzava. Come Radar Web consente di misurare i servizi web? Radar Web valuta diverse dimensioni di un sito web, però una si concentra in particolare proprio sui servizi, quindi va a guardare la predisposizione del sito a fornire servizi ai cittadini. E di questa dimensione cerca di guardarne la disponibilità, cioè quanti servizi ci sono, se ci sono eh, tutti quelli per quell'ente richiesti, e eh, va a guardare anche se ci sono dei servizi a supporto eh, per l'utenza per facilitare l'utilizzo di questi servizi. Come può organizzarsi una PA per misurare in modo strutturale i propri servizi web? Per organizzarsi eh, nella valutazione. Di, di servizi web in un'organizzazione, eh, la cosa principale da fare è utilizzare per esempio strumenti di autovalutazione del proprio sito web o del proprio, dei propri servizi web, quindi organizzare dei momenti strutturali di analisi e misurazione de, dei propri servizi. Questa è la prima cosa che si deve fare per organizzare. Poi a seconda della dimensione dell'ente, Secondo me è necessario fare questo lavoro insieme ad altri enti simili, quindi eh, questa è una classica attività che vedrei benissimo all'interno dei servizi associati di più enti dove si condivide un metodo di valutazione dei propri servizi e gli stessi partecipanti possono fare una valutazione dei servizi web offerti dagli, dagli altri enti, una valutazione peer-to-peer -peer di questi eh, degli parametri, e le caratteristiche di valutazione. Questo è l'elemento principale che io vedo come ehm, strategia nella organizzativa nel, nell'organizzarsi per valutare questi servizi. Un altro aspetto è quello di eh, inserire le, una misurazione dei servizi web all'interno di piani totali della qualità della fornitore dei servizi. Quindi, fare in modo che sia solo la valutazione dei servizi web sia una parte di una valutazione complessiva dei servizi forniti. Questo può essere aiutato anche con strumenti di indagine customer dell'utenza. In particolare quando un'amministrazione ha un'attitudine a fornire direttamente i servizi il più completo possibile, quindi fare in modo che il sito web diventi un erogatore prevalente di servizi online in tutte le fasi eh, del servizio, è necessario acquisire anche una conoscenza e consapevolezza da parte degli operatori interni, quindi utilizzare questi strumenti di misurazione anche a titolo formativo. La vera difficoltà è mh, fornire ormai anche per l'APA dei servizi che siano mh, simili alla qualità dei servizi online forniti nel settore privato, ormai gli utenti hanno un'esperienza di utilizzo dei servizi online altissima, quindi confron il confronto viene naturale e avere all'interno la capacità di eh, cominciare a produrre servizi altamente personalizzati, dove il concetto di velocità è più vicino a quello di istantaneità nella fornitura del servizio, quasi di real time, e avere la caratteristica di avere dei servizi quasi umani nella fornitura dei servizi, quindi lavorare molto anche su design e operazioni di facilità della comprensione senza grandissime istruzioni, diventa fondamentale. Sono tutte competenze e capacità che è difficile acquisire in modo automatico o naturale, servono dei processi di eh, cambiamento e miglioramento interno a partire dalle risorse responsabili dei servizi stessi.